Sidelmed SPA, verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e benvenuti a questa dodicesima, puntata, dodicesima e ultima puntata di Punti di Vista, una produzione Agile Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il, il tema della puntata di oggi è quattro chiacchiere con un terrone. <ride> quattro chiacchiere con un terrone è un argomento straordinario, eh? Sì, e passo quindi a presentare gli ospiti. Eh, abbiamo l'ingegnere e poeta soprattutto, Francesco Terrone. Buonasera. Eh, Francesco Di Somma, caporedattore eh, di Azzurro Time. Buonasera. E la, abbiamo in collegamento la, la dottoressa e psicologa Vita Menditto non so se... ciao Rita ciao Rita ciao. ok prima di dare la parola a Sergio voglio dire a tutti che potete seguirci su Facebook nella pagina Sergio ambrisano 2 e... ma è bravissima stasera <ride> no, non ha non sbagliato una cosa è l'ultima <ride> puntata ha fatto una serie di graffe tutto, per tutte le 11 puntate precedenti stasera sei perfetta ho brava. fatto la graffa Vai. No, è facciamo mia. le zeppole oggi è San, San Giuseppe Vabbè, e se volete interagire con noi potete interagire con il numero sull'impressione a, a te Sergio perfetto allora io doverosamente innanzitutto voglio fare gli auguri a tutti i papà voglio fare gli auguri a tutti gli amici Giuseppe, Giuseppina e, e tutti i tutti auguri anche a Giussi, <ride> Giussi oggi è il suo massimo, tantissimi auguri Giussi, vabbè glieli abbiamo fatti anche privatamente prima, Giussi eh, ha offerto, grazie anche allo sponsor, delle no? classiche zeppoline eh, napoletane. Devo ancora fare un saluto importantissimo, stamattina ristoratori, e commercianti e titolari di bar si... Hanno, hanno manifestato a Salerno perché sono ridotti alla disperazione, io avevo promesso che gli avrei fatto un in bocca al lupo grandissimo, lo avrei fatto in diretta e lo sto facendo, eh, noi come testata giornalistica saremo sempre al loro, al loro fianco, quindi in bocca al lupo ragazzi, un abbraccio a Mauro che è uno degli animatori di questa eh, manifestazione, veramente molto educata, molto pacifica e soprattutto molto molto Sentita. Detto questo passiamo immediatamente e non posso che non cominciare con eh, Francesco, oggi parleremo eh, di libri, parleremo di poesie, parleremo anche di calcio, parleremo di Napoli. Siamo all'ultima puntata, ragazzi, fateci, fateci anche sfogare un pochino. Eh, devo salutare anche eh, la straordinaria eh, Marina Rinaldi, Terrone, eh, Terronia Marina Salvatore. Eh, Terronia Felix, un libro che è un documento fotografico, una cosa molto molto bella, come abbiamo detto noi parleremo di libri, quindi parleremo la festa del papà, però parliamo di madri perché questo è un atto di amore che Francesco ha fatto, ha rivolto alla sua mamma, tra l'altro bellissima, guardate se la telecamera riesce ad inquadrarcela in primo piano. Eh, la mamma di Francesco e lui gli ha dedicato un libro di soltanto, quante pagine sono Francesco? Eh, so 420 pagine e, un quindi, e cose da dire alla sua mamma erano rimaste in sospese e gliele ha detto poi parleremo anche un pochino della irrisolta questione meridionale e quindi Francesco innanzitutto eh, io ho un, un tuo curriculum a parte noi ci conosciamo già da tempo sei stato nostro ospite in trasmissione eh, Rita ti ho salutata, vero? e quindi presentati al nostro nuovo pubblico dai, abbiamo, eh, da quest'anno abbiamo cambiato emittente, quindi presentati al nostro pubblico tu sei socio onorario presso eh, Mariologia, eh, poi Pontificia Accademia, Accademia Mariana International, fondatore gruppo ingegneri europei presidente e fondatore presso Maestro, ce ne stanno altre 25 di, di titoli, mi spieghi come riesci a fare tutte queste cose io penso che con una buona pianificazione e degli ottimi collaboratori ehm, riesco a fare praticamente abbastanza cosa. Certo, da solo non eh, sarei andato molto lontano, quindi la sinergia è quello che a volte dico manca la nostra terra del sud, cioè l'aggregazione e l'organizzazione. Siamo un pochettino dei, delle aquile selvagge e dovremmo eh, eh, eh, essere più uniti per far sentire la nostra voce eh, ed in essere alto. in alto e far, farci rispettare maggiormente soprattutto in questo periodo quindi chi sono io eh, sono un ingegnere mi sono laureato più di 30 anni fa alla Federico II di Napoli in ingegneria meccanica poi ho, su, ho subito ho attraversato anch'io la disoccupazione e eh, poi un po' di razzismo al nord perché porto un cognome un pochettino imbarazzante per su questo c'è che... stata una diatriba con l'accademia della crusca però poi ci passiamo lo diciamo solo come notizia sì, per come informare notizia, sì. gli amici che ci sì. seguono sì. da e casa poi praticamente eh, amo lo studio, mi piace studiare e eh, se vivessi 100 anni e al pensiero che perdo 50 anni a dormire mi, mi dà molto fastidio, mi piace conoscere le cose mi piace viverle e mi piace studiare perché poi mi piace essere competitivo e la competitività nasce dalla, dalla, dallo studio dall'approfondimento di, di, di, di, di, di, di, di molte tematiche e, e quindi nasce il mio curriculum sia professionale ma sei anche molto curioso perché mi interessano curioso. tantissime cose ma, a me mi, mi, mi affascina questa fondazione che sei sì, presidente e anche ideatore sì. E che ripaga, Ripagandida, e è cinestra, di destra, sì, ma che io, è un'iniziativa poi straordinaria, sì, ho scoperto. Cioè, ma non voglio far vedere un dito imbarazzante. Ma se vedete questo mio dito, ecco la curiosità: quando avevo tre anni e mezzo, vedevo che i miei genitori spingevano l'interruttore e a una certa distanza si accendeva la luce. Io incuriosito, incuriosito, è ecco che i bambini che pensano a tre anni, no, tre anni e mezzo, presi, un, ebbi un martello tra le mani e, perdonatemi, non è un gesto particolare, però vedete che dito tengo, cioè se è saldato io ruppi la presa e presi fili in mano, la, la curiosità, gli ero morto, all'epoca... 50, 56 anni fa non c'erano i differenziali, non c'erano, quindi, quindi mi beccai una scarica a 220. Sì, ero piccolissimo. Da sedi elettriche, tant'è vero che qualcuno che mi vuole molto bene dice "Ma tu sei così curioso, studi tante cose perché hai avuto probabilmente una scarica che ti ha resettato quindi ha fatto bene <ride> per ridere un po', un po' la mia curiosità eh, la fondazione che mi chiedeva è una sorta di supereroe eh, questo dito eh. guarda, sembra un dito imbarazzante, però prevede, non si piega è saldato, io cioè, e, poi, manzi, guarda. Guarda, e poi vedete che l'unghia è, è, è a tetto, è a doppia falda. quindi guardate qui mi tengo questo titolo, da tre, la mia curiosità C'è cioè, una la... serie di, di uh, particolarità che comunque ti certo. caratterizzano ecco, eh, e poi la fondazione nasce perché in tanti anni ho incontrato tante belle persone eh, poveri, ricchi e eh, eh, eh, eh, grandi intellettuali e alla fine mi dava fastidio perderli eh, eh, avuto incontri, importantissimi, ho incontri eh. importantissimi e li ho messi gran parte insieme eh, praticamente fondando un anno e mezzo fa la fondazione Francesco Terrone di Ripaganti del Ginestre anche qui c'è tutta un un'alchimia un, un, un, un, eh, un di... non ci eh. giochiamo però tutte eh, sì, non ci sfariamo sì, tutte le, sì. come dire, le cartucce adesso, eh, io voglio eh, interrogarmi un attimo la mia dottoressa eh, non la vedo in, io la voglio vedere in video perché lei mi, mi, mi dà forza mi dà carica eh, Rita, Rita mi ha detto siamo di un personaggio estremamente nel no, senso più nobile del termine molto molto particolare una persona estremamente sensibile che riesce non lo so, posso chiederti l'età Francesco perdono. Io ho 59 anni, 59 anni riesce ancora ad emozionarsi, che cos'è? Cosa significa l'emozione? Ma ah, guarda, è una cosa importante che è uno scrittore. Sai, quando no, esterniamo la nostra visione del mondo, le emozioni, i sentimenti che viviamo, li vogliamo rendere immortali. Alcuni di noi servono uh, le pagine di romanzo, se non lo apporto in un cassetto, altri invece hanno proprio il desiderio di creare un ponte con il lettore e quindi di far leggere la propria storia, probabilmente uno dei motivi per cui è così ricco di emozioni, anche perché ha scritto tanto delle sue emozioni e dei suoi sentimenti. Lui riesce però a trasferire le sue emozioni, ha scritto soltanto 99, 98 libri uno più bello dell'altro, non li ho letti tutti, chiaramente direi una bugia a me stessa, a voi e anche a Francesco, questo qua di cui ho parlato in apertura, dedicato alla mamma, io dopo voglio, ci voglio fare un passaggio, però è molto appassionante e affascinante questo, eh, la question, sulla questione meridionale, però ci ritorniamo, adesso io… Ah, voglio, voglio, voglio emozionare un pochino anche eh, gli amici maschietti e i papà che ci seguono da casa, non che l'argomento non sia emotivamente interessante, però quando si parla di calcio, quando si parla di Napoli, eh, il mondo si ferma, fatemi salire, non scendere, fatemi salire sul mondo e fatemi interrogare il mio amico, posso dire anche collega, ma certo. Francesco che è redattore capo di Azzurro Time, ma è anche un super esperto di calcio perché pur essendo giovanissimo lui pratica il, il manto erboso televisivo da tempo, sì. da tempo. allora eh, una, una querella su Rino Gattuso lunghissima, eh, forte penetrante che ci ha fatti proprio cadere giù poi ci ha tirati su con qualche vittoria importante dovendo fare adesso a metà mancano 11 giornate alla fine del campionato quindi non è proprio la metà se dovessi Tirare proprio una linea e metterci sotto un voto. No. Tu sei anche insegnante, tra una cosa e l'altra. Sì, infatti la cosa più difficile è sempre dare i voti, insomma, è tradurre, certo. tradurre in numeri una valutazione. Beh, non possiamo nascondere che la, la stagione non è stata brillante, non lo è, così come brillante non è stata la stagione scorsa. Però quest'anno ci, sta, quest ci stanno 10 in infermeria, ci sta lo stadio vuoto, ci sta il covid, ci sta tutta una serie non sono alibi ma sono problemi veramente sono reali problemi con che, il... che Rino Cattuso ha dovuto affrontare sono problemi con i quali ha dovuto scontrarsi Cattuso, ma sono un po' i problemi che hanno dovuto affronteggiare tutti gli allenatori delle squadre, sì. se guardiamo un po' in assoluto il gioco del calcio è un po' in crisi dal punto di vista dello spettacolo, della produzione di un gioco di una certa qualità un po' dappertutto chiarito questo la stagione del Napoli dell'anno scorso è stata salvata dalla vittoria della Coppa Italia però il Napoli è rimasto fuori dalla Coppa dei Campioni quest'anno l'obiettivo del Napoli deve essere quello di ritornare in Coppa Campioni i tre obiettivi principali li abbiamo tutti quanti arriva, arrivare tra i primi quattro è un obiettivo che il Napoli può ancora centrare non è assolutamente facile ma deve provarci fino alla fine perché eh, da un, proprio da un punto di vista economico. Però il Milan entrare, che sta perdendo colpi, c'è la Roma che ha fatto una Ma partita bensiva. Io penso che, una... io penso che uh, le grandi squadre siano quelle che riescono a giocare su più fronti però chi non è più coinvolto nelle coppe può avere un vantaggio in questo momento ora il Milano è stato eliminato la Roma andrà avanti eh, il Napoli affronterà proprio la Roma che è stata impegnata in Europa League e anche Calcio è stato tutto un garello ormai ci, la gente parla si di parla un troppo, sì. si parla un po' troppo probabilmente si scambilo però nel luogo insomma eh, la polemica che ha fatto la Roma sullo spostamento della partita del Napoli per esempio l'ho trovata un pochino fuori luogo um, il Napoli dovrà cercare di, di fare il massimo in queste, in queste partite che rimangono. Io penso che però la parentesi gattuso per la storia del Napoli sia destinata a chiudersi a fine stagione. Sì, poi dopo ti, ti chiederò: ci sarà il nuovo allenatore del Napoli? Eh, va bene, allora mi, mi informo un po'. Eh, no, qualche, noi qualche, raccolgo qualche, qualche, qualche indiscrezione, perché tu sai che anche io massico un pochino va di bene. calcio. Ho fatto un po' di trasmissioni ne, nel passato. Quindi, eh, Francesco, tu sei di Forso di? il Napoli sicuro? Eh sì. Mai. sì ma, ma papà era no, un grande qualcuno tifoso, mi diceva ma... che c'entra la poesia con il Napoli stasera Ragazzi, il Napoli è poesia il, bravo. il Napoli è poesia chi non capisce questo dovrà leggere un libro diverso di poesia c'è molto sentimento e a volte ci rovina questo sentimento perché prima parlava la psicologa quando si arriva negli stati dei livelli cognitivi è normale che il Napoli si emoziona i napoletani facilmente eh, e quindi poi si ripercute anche sul calcio tant'è vero che a volte analizzo anche attraverso Massimo Sparnelli che saluto il dottore Massimo Sparnelli ah, è un, un saluto Massimo che, che doveva essere dei nostri questa sera sì, parla, avuto... parla, Allora, alti e bassi alti e bassi è proprio questa emotività del del napoletano, poi, molto sentimentale poi Massimo la, la vive in maniera molto... Eh, Massimo, eh, Massimo è stato eh. <ride> no vabbè figurati è, è, è cresciuto sull'erba eh, sì. verde, sull erba verde la sì. erba no, Però <ride> sì. voglio, voglio la tua attenzione sì. il capitale umano del sud sono i giovani tu scrivi eh. sì. da, eh. cosa, da cosa deduci questa cosa quando poi i giovani del sud 6 su 10 stanno emigrando. Allora io ho fondato un gruppo tanti anni fa e oggi eh, diciamo che tra dipendenti ma soprattutto collaboratori sono 120 famiglie e eh, una dipendente abita a 50 metri dalla sede legale della mia azienda che è la capogruppo di questo gruppo. Per me è una grande soddisfazione aver strappato eh, 120 persone da quelle terre, cioè 120 persone, 120 famiglie non sono state sradicate dalla nostra terra per andare a foraggiare, ad arricchire altre, altre terre. Immaginate 40 ingegneri che la nostra, il nostro sud li ha mantenuti a scuola, li ha però alla fine questi sono rimasti a, a creare ricchezza nella nostra terra quindi le istituzioni dovrebbero avere più rispetto del lavoro che fanno le famiglie, gli stessi studenti e che poi alla fine eh, devono rimanere perché noi li abbiamo mandati a scuola io ero disoccupato tanti anni fa e allora eh, c'è una chiesa stavo andando in chiesa e eh, ho incontrato un amico che poi adesso non ci sta più. E disse, Francesco, ma tu che stai facendo? Io dissi: ma adesso sto facendo un po' il, diso sto facendo il disoccupato. E lui mi disse, ma eh, eh, ci vogliamo dare una mossa perché ti abbiamo mandato a scuola? Io dissi, ma questo che mi sta dicendo? Si chiamava Antonio Cibelli. Dissi, ma papà mi ha mandato a no, noi ti abbiamo mandato a scuola riflettendo lui aveva ragione la perché la comunità che ci aveva mandato a scuola quella cosa me la sono legata al cuore e quindi e cerco non amico perché <ride> no è no, no, al cuore vado più in profondità certo. e allora praticamente eh, eh, eh, eh, eh, eh, cerco di fare il possibile per ripagare soprattutto la mia terra i miei concittadini e anche la città di Napoli perché frequ... conosco Napoli da quando sono nato nel no... 1967 ho avuto la fortuna di attraversare via Marina no? quando praticamente c'era il... gran... tanta gente allora vicino a papà dice papà ma che sta succedendo e lui mi dice no è morto un grand'uomo e chi è morto? Totò quindi immaginate da quanti anni io frequento Napoli Napoli mi ha cresciuta. Napoli mi ha dato l'educazione culturale scientifica, la gente di Napoli mi ha sempre arricchito e non ho avuto mai problemi a Napoli e me la difendo col cuore con tutte le armi che ho a disposizione io quando vedo il Vesuvio, quando vedo il Golfo di Napoli eh, mi stimola di più rispetto a se vedessi una bella donna <ride> ho immaginato è cioè, sta... il golfo di Napoli mi, mi, mi, mi entusiasma di, di più, mi fa io, diventare io poeta. A mi fa mettere le tre cose assieme sì. perché immagino il golfo di Napoli, Napoli con una bellissima donna. E quindi, per me è un ah bel sul, go sul golfo c'è Capri che rappresenta il femminile. La Sirena, delle, cioè la la sirena che poi appartengono. Si, appartengono e quindi. Eh, Napoli, Napoli è tutto, Napoli, Napoli è il cuore, Napoli è la pizza, Napoli è il calcio, Napoli è il sentimento, è il calore. E quindi eh, Rita Menditto, tu che ci stai seguendo dallo studio, vedi è, è un argomento che poi ritorna sempre, l'emotività, l'emozione che è molto tipica della, proprio della forma mentis partenopea, ma anche meridionale in senso molto generale. Questo forte senso di appartenenza, questo legame con la terra, quindi noi siamo figli di una madre che è la nostra madre la terra e quindi Napoli. Sì, guarda, mi piace anche fare un appunto, è una distinzione importante tra i sentimenti e le emozioni, no? Perché sono sicuramente due parti della stessa metallica. Da un lato troviamo le emozioni. Che... Ci devo interrompere e siamo andati in pubblicità perché ho, ho scantonato, ho sporato. Pubblicità, scusatemi, scusami. Parliamo di, di queste cose e mi perdo anch'io. Pubblicità. Poi qui mi puoi fare. Una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 SPA, verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema www.stidelmed.it Rieccoci in diretta, eh, il nostro ospite eh, prima, Rita ci sei ancora? Ok, il nostro ospite Terrone prima parlava del fatto che eh, lui da ragazzo, da giovane, era, era molto um, fiero della sua terra e quindi ha voluto restituire con, attraverso lo studio eh, l'amore e costruendo un'azienda anche, no? Un e, <ride> e non solo la, la cultura... Quindi, e parlava dei ragazzi, dei giovani che se ne vanno fuori, no? Quindi vanno via e non ringraziano la cultura che apprendono qua e delle differenze un pochino anche tra... Eh, il del popolo napoletano di come si emozionano delle sensazioni e tu stavi intervenendo quindi riprendiamo su questo a te la parola un po' di chiarezza sulla differenza che c'è tra le emozioni e i sentimenti sono la parte della stessa medaglia c'è una differenza che Perché? Perché? ti sentiamo in ecco. eco chiedo, chiedo il supporto della regia ti sentiamo in eco Eh, eh, sì, è l'ultima puntata, quindi può succedere di tutto. Vai, continua. E, e la differenza sì. significativa tra le, le emozioni e i vestimenti sono l'ultime, però non, non è per riassumere eh, in una maniera più sintetica possibile, che le emozioni sì. Sì. Sì. Sì, sono state da un loro mondo, sono incontrollabili, si sono capati, fermati non dico, un attimo Rita, perché, dico, perché veramente veramente ti sentiamo male c'è un eco interno chiediamo, chiediamo alla regia intanto an perdonami andiamo avanti, andiamo avanti e ti ridò la parola appena si sistema questo problema tecnico allora noi parlando di giovani Francesco eh, per avere dei giovani intenzionati a rimanere dobbiamo attrarre investitori stranieri come si attraggono? Io penso che certo non con la pizza, il mandolino no. e le canzoni, ci deve essere qualcosa di più, qualcosa di diverso. Io penso che eh, poi se posso pubblicizzare un po' i tre gruppi miei. Tu puoi fare tutto? Grazie. Io ho, insieme a tanti cari amici, anche Massimo Sparnelli, che poi è anche socio della fondazione, è uno dei tre estrani alla mia famiglia e Massimo Sparnelli uno dei soci fondatori della, della, della fondazione che porta il mio nome e allora eh, eh, eh, eh, c'è un immagine dove dice eh, va bene l'unità d'Italia ma la politica è assente dal 1861 cioè l'Italia è stata fatta però poi i politici Praticamente non hanno saputo fare il loro lavoro dal 1861. In base a una persona che ha conosciuto lo storico di Rienzo, dice che di Rienzo che la ricchezza e la povertà dal nord al sud era macchia di leopardo. Quindi quando ci sta qualcuno che dice noi eravamo qua, noi eravamo, probabilmente, cioè, eravamo sicuramente, abbiamo avuto delle eccellenze rispetto ad altri poveri. Poi va visto nella sociologia di un popolo, questo che era, però. Dove voglio arrivare? Se è vero, come dici Di Rienzo, che siamo stati a macchia dei parti in un, questo mosaico che è il, la penisola italica, che cosa è successo dal 1861? Perché la forbice si è allargata? Si è allargata, secondo me, dove cioè, ci sono stati politici, politici più abili del nord, dove hanno tirato più da un lato e meno dall'altro, la cosa più assurda è che c'è stato un trentennio dove chi hanno governato sono stati proprio i governanti diciamo, della Campania in particolare e questi non lo so, probabilmente giocavano al 3-7 perché hanno fatto, fare, hanno fatto allargare questa questa forbice senza accorgersene che, eh, del, cioè, del... tu mi consentirai di dissentire su questa narrazione, su questa visione eh, legittimissima io anche dell'amico ehm. dell eh, di Rienzo poi il professore stico, di Rienzo storica professore. la sapienza di Roma assolutamente no. sì, la, la visione storica è leggermente diversa perché io ricordo che nel 1867 un signore che si chiamava Bombrini disse che il meridione non doveva essere più in grado di intraprendere e da allora questo è diventato un must da allora se non sei eh, come dire incapsulato in una certa direzione politica puoi essere di qualunque parte del sud, non entri nel sistema governo e Questa quindi non ti Quindi i politici non è che sono stati assenti, sono stati maledettamente presenti ma nella peggiore della. E quindi il risultato è essere assenti perché non eh, l'hanno fatto assente no? come presenza sì, se si sono fatte abbindolare è come se non ci fossero stavoli si sono piegati ecco è questo per questo dico noi, noi, siamo, noi non siamo qua adesso per parlare di questione sì, meridionale sì. però anche se il libro è bellissimo io ci sto dando un ripasso mentre parliamo una cosa però che mi ha colpito molto di te e tu sei d'accordo alla realizzazione del ponte sullo stretto sì sì nessuno lo sapeva, io quando sono un ospite in nemmeno studio nemmeno. gli faccio la TAC e quindi io ho trovato questa cosa che tu hai detto credo tre anni fa se non ricordo male ma quando Aldo Forbice eh, mi ha fatto una, erano tre anni perché che, non ricordo la avevo... data esatta però era eh. un, circa tre anni fa hai fatto questa dichiarazione sì, eh, poi è caduto anche il ponte sincero, cioè, cioè da ingegnere penso che l'ingegneria italiana per togliersi questa macchia questa offesa perché noi soprattutto al sud siamo nati con l'università di Napoli, la regione nel 1802 che poi i primi ingegneri mi sembra intorno al 1811 abbiamo avuto un ingegnere importantissimo sì. che ha fatto il primo ponte e, cioè, questo... sospeso, e che divenne tutto il mondo venne per deriderci, quel ponte sta ancora là. Certo. Volevo dire, Noi eravamo importanti, famosi, perché è, è importante la facoltà di ingegneria di Napoli, ma l'università di Napoli, certo. perché avevamo tre grandi eccellenze: ingegneria meccanica, ingegneria dei ponti e grandi strutture, ingegneria idraulica. Noi non dimentichiamo che Napoli con i Viparelli. I, i, i Viparelli ad un'altra famiglia siamo stati a livello mondiale in ingegneria idraulica questo non lo dice mai nessuno e allora ritornando al ponte se non sbaglio c'era Caramaggio e Pino Caramanna pure, che era... no, ci sono stati tanti anzi anche il mio professore Quelcio Vulcitoria è stato un grande professore che poi eh, cioè, abbiamo avuto in, in ambito idraulico una cosa sì, eccezionale delle, belle, delle, menti delle grandi belle. menti eh, eh, e allora il ponte, il ponte oggi serve all'Italia, a mio parere da ingegnere, a far capire che l'ingegneria dei trasporti in Italia è, è, è italiana, e a livello mondiale e non è che fa cadere i ponti, anche se non ho visto le strutture, non conosco e non posso giudicare il ponte che è caduto eh, l'ingegnere che l'ha fatto in questo momento è un grande ingegnere però ha fatto un'opera ingegneristica talmente all'avanguardia all che poi non è stata curata un po' come l'Italia è bella e poi brutta. E quindi, invece, mo che è successo? c'è venuto... un ponte gemello uguale. Ce ne ha fatto un... più di uno. Poi è venuto l'architetto. Come si chiama quello che ha fatto oggi? Un po', il ponte. Ma quello è un ponte, a mio parere, e mi perdonano gli ingegneri dei trasporti. È una trave appoggiata, appoggiata. Soltanto c'è cioè una trave continua appoggiata. Cioè, lì lo potrebbe senza nulla togliere ai geometri. Lo potevano fare pure i geometri per buttarlo un po'. A livello di differenza tra il ponte che è, stato, è caduto e quello che è stato fatto oggi in poco tempo. Cioè a livello ingegneristico non ci sta proprio paragone, quello che esiste oggi, questo è un, pop, è un ponte che doveva essere fatto fretta e secondo me l'hanno fatto anche molto in fretta. Eh, perché il, il cemento armato deve sta, sta, il calcestruzzo deve stagionare non è che si può costruire su le cose che non passano 28 giorni vabbè, poi ci sono, un po' come i eh, vaccini no, vanno prima eh, testati anni, po', e poi... No, dobbiamo fare il ponte poi vedremo nel tempo quanto dura questo ponte però in termini ingegneristici quello che è stato fatto che è caduto se fosse stato curato stava ancora lì certo. però ingegneristicamente era un grande ponte a livello di scienza delle costruzioni tecniche delle costruzioni questo invece è un ponticello la trave appoggiata, appoggiata, appoggiata, appoggiata, hanno fatto i ponti in breve tempo. Tutto prefabbricato, poi anche te l'hanno fatta, però vediamo che succede. Tra l'altro, ricorderei anche i festeggiamenti pieni di assembramenti che sono stati fatti all'inaugurazione eh, durante perché la il lockdown. Era un lockdown, avevo concluso su questo. Sì. Ora a questo punto, noi dobbiamo far vedere al mondo che siamo ancora bravi. E allora facciamo questo ponte sullo stretto di Pessine, ci ha tentato Annibale, ci hanno tentato i, i, i, gli stessi, i Romani, cioè c'è stata sempre, ormai sono 3.000 anni, 2.600 anni, che praticamente vogliamo fare questo I saniti ponte. I Sanniti hanno resistito da soli 100 anni contro i Romani. Immagino, cioè realizzare un ponte porterebbe secondo me turismo. L'infrastruttura, altri dicono: No, ma noi il, costruiamo il ponte e non abbiamo infrastrutture. Io direi: Pigliamo prima l'uovo oggi a gallina, domani. Una volta fatto il ponte, poi l'infrastruttura nasce vicino al ponte. Non lo so. se riesce Io la vedo futuristicamente perché se tu pensiamo, sei un straordinario. se pensiamo, è così, e così ci arroventiamo. Io la chiamo in quella entropia mentale, soprattutto del sud e l'entropia ci, ci rovina l'entropia nostra è distruttiva in ambito strutturale in ambito di struttura della, della materia o di trasformazione degli stati della materia è, è, è grande perché ci porta tu continuerai a volermi bene se non sono d'accordo anche su questo sempre perché, perché ti devo perché dare un dato importante volevo dire che quando noi riscaldiamo la materia, no? Abbiamo un cubetto di, di, di, di, di, di, di ghiaccio lo per passare dallo stato solo allo stato la, a continuo si rompono degli equilibri e se ne fanno gli altri, invece noi non ne facciamo altri, ci cade tutto addosso. Questi no, io c ho, c ho un interrogativo e poi passo, sì. devo parlare di Milico con te. C'è un quesito <ride> a, quale non... di ponti che cadono, a questo... proposito di ponti <ride> che cadono, al quale non riesco a dare una risposta, perdonami, Francesco. Sì. Io ho seguito con moltissima attenzione quello che tu dicevi. Il fatto dell'entropia mentale è anche straordinario, mi piace pure come te. Guarda, che non è esattamente così. Perché io voglio darti una notizia che probabilmente non, no, o non ti hanno dato o ti deve essere sfuggita in Piemonte. C'è una linea ferroviaria a 40 binari dove riescono a viaggiare 400 treni al giorno. In Basilicata stanno aspettando il treno da 160 anni. Che noi costruiamo ponti e poi non abbiamo le infrastrutture da 160 anni, c'è uno scontro culturale ma pesantissimo. Quindi, un'azienda, e la tua è ammirevole che non ha infrastrutture, tu insegni a tutti quanti noi, che fa dieci volte la fatica di un'impresa del nord, no? Allora dove ci stanno treni, allora, sistemi di... Io sono sempre, allora i negozianti, questa è la mia filosofia, può essere possibile, mettono il manichino vestito bene per attrarre i clienti. Ora, abbiamo avuto che è caduto il ponte, il ponte è stato sempre... Si è cer sempre cercato di costruire il ponte e non ci siamo mai riusciti, perché? Eppure le ferrovie al tempo di Annibale non c'erano, non c'era. Quel... È cioè, mentre tra la Francia e l'Inghilterra uh, hanno fatto un ponte straordinario, secondo me. Un ponte, il l tunnel, tunnel della Maremma, adesso lo vogliono fare tra la Scozia. La Scozia. Cioè, voglio dire, se noi. Anche perdiamo l'opportunità adesso che stanno per arrivare 210 miliardi io se fossi stato Draghi l'avrei messo subito perché io devo attrarre diciamo con un progetto che vale 7 miliardi e 800 quei capitali per un progetto concreto se oggi ci perdiamo appresso alle filosofie e vogliamo fare eh, eh, diciamo la tratta Benevento Carosa eh, una parola. Qua Brussa perzana ancora bene. Eh, invece il progetto deve essere rivoluzionario. E oggi noi abbiamo l'asso nella manica che è la rivoluzione del ponte, che attrae il mondo in termini ingegneristici, in termini scientifici, in termini costruttivi. Posso fare una domanda? Volevo concludere. Poi alla fine, e eh, quindi aspettate devono fare il ponte perché il tedesco. Alini che che vada, foggia a Canoso, ma dico, dabbè, non ha, ha così. Uh, uh. Sentiamo la domanda di Francesco un attimo, ma maniera... poi dopo io solo quando vi faccio prendere. scusa. no, no, ma in maniera molto volevo dare la risposta, però in maniera molto ingenua, mi domando. Ma logicamente un ponte sullo stretto balzerebbe all'occhio del tedesco. Ma noi non abbiamo delle urgenze. Prima del ponte, cioè allora, altre cose allora che. Allora credo... voi vi interessate più di me di calcio? Ecco, secondo voi si parla di fare un secondo campo a Napoli e Napoli ha tanto bisogno di pane con un San Paolo, io lo chiamo sempre San Paolo perché non tengo nulla contro il Maratona, ma San Paolo ha calpestato. Il tempio del calcio? San... No, San Paolo è approdato sta... qui. San Paolo, eh, ogni cosa a volte, a a volte volte si adesso sì. ma si a mio parere abbiamo esagerato troppo e lì fa vedere i limiti del nostro pensiero meridionale e in particolare napoletano. Giusto. Noi su cose serie non dobbiamo essere tifosi, noi dobbiamo essere concreti, non, buah, buah, e ci spegniamo. No, se sì. hai preso una strada fino, volevo sì. concludere. Sì. Allora, qui è la stessa cosa, il ragionamento. E lo dovete applicare con lo stesso parametro anche sul ponte di Messina. Vogliamo fare un altro campo quando poi abbiamo il sabato? Ma pare una cosa assurda, no? Aggiustiamo questo se vogliamo mantenere lo stesso. Allora perché vogliamo fare un altro sabato? Lì il ponte sullo stretto di Messina è importante perché quello ci porta ricchezza. Perché? No? Dovete guardare in camera, eh, sta, si stanno disperando. Allora, perdonate, allora, sono impegnato nel dialogo interreligioso, che poi è il dialogo interculturale. E quindi immaginate noi che cosa abbiamo nel Mediterraneo, giusto? Noi non dobbiamo guardare sicuramente la tratta Benevento Canosa, noi però dobbiamo attrarre i soldi dei petronieri arabi, non quelli che sono più sfocati di noi. Quindi noi dobbiamo lavorare sulla zattera mediterranea che abbiamo c'è la zattera mediterranea è l'Italia, l'Italia Dio chi ha creato, io ci credo Dio che poi dire il Alla fine abbiamo questa zattera da utilizzare che va nel cuore degli arabi. Noi dobbiamo attrarre quella, non il vino di Canoso, quella viene successivamente. Gli arabi vengono e gli arabi si stanno comprando il mondo, non i cinesi, perché dare con un petrolio. E allora Ti devo dare due brutte notizie. Sì. La prima brutta notizia è questa: che lo Stadio San Paolo. Eh, va benissimo così com'è ed è, è giusto che sia il tempio del calcio ed è In giusto anche l'aspetto eh, quasi diciamo eh, religioso per certi aspetti però realizzare un, uno stadio Così come lo hanno realizzato a Torino, faccio un esempio: dove all'interno ci sta un museo, ci stanno sei ristoranti, è un segmento produttivo importantissimo. Perché, perché abbiamo oggi, ancora bisogno di centri commerciali? Sì, perché <ride> all'interno degli stadi ormai non si gioca solo a calcio, si fa tantissimo altro e quindi diventano <ride> vettori, vettori, vettori occupazionali. Me. Abbi pietà di me. Una allora, noi abbiamo grande. avuto eh, Matera capitale mondiale della cultura, la gente non sapeva come arrivarci perché anche le linee di autobus non funzionano, Se noi, anzi, io non dico che dobbiamo creare la TAB, sarebbe uno sciocco, però creare un buon sistema interregionale di trasporto così come sta a nord, hanno 75 treni al giorno, noi ne abbiamo 12 e quindi già questo ti deve dare la dimensione, significa sviluppo economico ma io, sfrut io sfrutterei Quindi, le vie del mare assolutamente del sì anche perché Napoli, Napoli è la Campania e il sud in modo particolare è la porta del Mediterraneo e parlando di Mediterraneo cioè, Francesco, noi abbiamo avuto un argentino che ha, si è tolta la maglia azzurra e ha preferito quella bianco nero poi abbiamo avuto un polacco che stava facendo la stessa cosa ma a me dei gruppi del, del calcio mi scrivono tutti quanti non parlo mai di Milik che stava tradendo Milik, Milik. fortunatamente non è andato a Torino, se chissà cosa sarebbe successo qua a Napoli. S sarebbe servito oggi Milik a questo Napoli? Vabbè, ah sarebbe servito Milik sì, perché lo diciamo ora perché si è infortunato Simen, si è infortunato Petagna e quindi se Milik ci fosse stato sarebbe fortunatamente servito. Fortunatamente si è fortunato non questo, voglio questo non si può è, cioè, sono cose poco prevedibili, ecco, non si potevano prevedere tutti questi infortuni. Mirik ha scelto, ha fatto una scelta diversa, non si è accordato con il presidente, ha preso un'altra via, insomma è andato via. Uh, sul fatto di, del discorso del tradimento, insomma, non ci metterei troppo a. Troppa attenzione no, no, perché noi è un giocatore che viene, noi siamo appunto tifosi del Napoli, ci rilasciamo emozionare, questa è la puntata appunto delle emozioni. Ci affezioniamo. ci affezioniamo, però rendiamoci conto che un ragazzo che viene dalla Polonia, che è polacco, insomma, vede comunque nella Juventus un grande club, una grande opportunità, una grande vetrina. Certo il caso di Guain fece scalpore perché comunque era un argentino, aveva, si era rilanciato molto con la maglia del Napoli, aveva sposato molto il progetto del Napoli. quindi... Poi andare a Torino con la maglia della Juve è stata pesante come scelta. Poi Guain ha fatto Poi una carriera un po' particolare, no? il mio Beniamino. L ho fatto anche Sari e la io ho pianto per tre giorni e tre notti, senza interrompere, ho fatto gli occhi a Ma anche, insomma, sono cose che abbiamo visto nel calcio tante volte, però Sarri, però Sarri figo dal figo vanno, reale Barcellona. Se ne sta parlando di Sarri. Di Sarri se ne sta parlando, secondo me se ne sta parlando fuori luogo, non è possibile che torni non in Napoli. Non mai. Potrebbe, potrebbe succedere, non Ma si, va si sa mai, perché qua nel calcio stiamo vedendo qualsiasi cosa, però io penso che al momento non ci siano le basi. Mi detto, tu che sei un'esperta di, di calcio, no? Eh, volevo farti una domanda veramente molto molto seria sul calcio, questa questione dei ponti. I ponti che collegano, vedi, ci sta sempre questa reminiscenza proprio, questo contatto quasi viscerale, quasi animistico con la terra. Ma noi meridionali che cosa abbiamo di diverso rispetto agli altri? Qualcuno si sta chiedendo da casa che c'entra il calcio? Era un furbiante la domanda. No, l'entropia, che cos'è il concetto cos partiamo dalla termodinamica secondo cui alcuni sistemi tendono al caos e al disordine in, in ambito psicologico questo concetto descrive la quantità di incertezza e di disordine che esiste all'interno di un sistema le nostre menti tendono a mettere in quei casi in, in atto dei meccanismi di difesa per evitare, di difesa per evitare appunto un'entropia totale. Uno di questi meccanismi di difesa, di difesa è la fuga, no? Perché le vostre case sentano meglio. Noi continuiamo a sentirti in eco. C'è un eco, probabilmente hai il microfono troppo aperto, il tuo volume del computer. È probabile perché ci arriva veramente in eco e facciamo fatica proprio a, a capire quello che ci dici, che sono sicuramente cose bellissime e sensate. Però ci arriva un, un, un suono armonico. Mi piace di questo eh, ci arriva un suono armonico molto carino, però non riusciamo a, a decifrare le cose straordinarie che ci stai dicendo. Allora eh, Francesco, eh, se, se posso aggiungere sempre sul, parlando sempre con Massimo Sparnelli, allora Massimo pure anche lui non gli piace molto questa scelta di aver cambiato il nome, almeno da quello che ho capito allora Massimo gli dica Massimo ma. Il nome dello stadio? eh dico ma se realmente Napoli un giorno realizzasse un altro campo sportivo come lo chiamasse? come lo chiamerebbe? Maradona 2 quindi dare quel nome già è na... <ride> voglio dire fra per 30 anni fanno un altro no lavoro, adesso no. li chiamano tutti qualcosa e poi stadium quindi no, il problema eh, non si può. Vedere. Solitamente sono gli sponsor, sono e poi gli stadi, perché quello, è quello che servirebbe, no, un forte sponsor. Però voglio dire, oggi io do, ho dato il nome al San Paolo, il si di Maradona. Domani mattina il Maradona diventerebbe un, un eh, come collana oggi, no? Perché sull'altro stadio dove andrebbero a fare musei e tutto il resto di venderebbe le importante. partite di coppa quelle importanti al Maradona Stadium il campionato sullo allora, Stadio quindi S secondo me quindi si sarebbe... devono spartire un pochettino S ne ne ne le beh, beh. la cosa fondamentale no, la questione meridionale è in giorni nostri tu mi, mi scrivi eh. questa cosa è molto molto bella. poi al capoverso io ti chiedo quali sono secondo te le soluzioni eh, la politica che dal 1861 si è distratta ha eh, tirato maggiormente verso... Si è, una... si è distratta subito proprio eh, per subito, 160 sì. anni ma, ma, ma 160. perché? perché chi ad opera di chi sono stati gli artefici naturalmente non ci dimentichiamo che eh, c'è stato Caur no? c'è stato tutto il resto, il re normale che quello tiravano maggiormente per le loro terre era. Eh, eh, eh, dovevano essere... Eh, eh, eh, eh, noi faremo una puntata proprio cercando cioè, al meridionalismo. Dovevano essere praticamente i governanti e eh, eh, coloro che si erano accodati all'unità d'Italia, i politici, e allora eh, a partire poi da Giustino Fortunato, poi Benedetto Croce, tutti quegli altri che sono stati a dare un pugno sulla TAO, e stiamo anche noi, non è che anche loro probabilmente si sono accodati. A, a, a non voglio dire l'invasore chi tra virgolette ci è venuto a liberare per qualche posticino Non lo puoi dire l'invasore no ma, ma voglio dire diciamo che probabilmente, come dice lei inizialmente ci stava ecco, però ora passati questi 160 anni facendoci un esame di coscienza adesso che cosa occorre? infrastrutture la strada che va Benevento Canosa la, la, praticamente la, il ponte sullo stretto, cioè molte volte. Voi ci immaginate fare una strada eh, che va da Battipaglia a, a Cosenza oppure Modena a Milano? Ma sapete quanto tempo ci vuole in termini ingegneristici? Proprio là invece è tutto dritto, cioè non si ci hanno. Quindi avete ragione del Rio a dire che qua stanno le montagne, non si possono no, fare ferrovia. No, no, voglio dire mentre qui. Ci vuo, mentre per fare la tratta no, no, Modena-Milano ci vogliono meno soldi e la fanno in fretta, questo voglio dire, per fare una strada praticamente eh, eh, nel nostro territorio fatto da ci, ci vogliono più soldi. Allora, No, no, noi siamo ai titoli di coda, ah, qui è volata ah, allora. Vai. Quindi voglio proprio una che domanda proprio vuole? su un telegramma e voglio una risposta telegramma in 30 secondi. Fermo, fermo. Impegno, ti devo da... fare la domanda. Sì. Allora, tu prima <ride> hai parlato di recovery fund. Sì. D'accordo, io voglio mettere all'attenzione anche di chi ci sta, e sono tanti, che ci stanno veramente seguendo stasera da casa ci sono, grazie a tutti quanti voi, voglio dire.. Recovery fund, quindi arriveranno 210 miliardi. L'Europa l'Europa, questa cosa mi ha, mi ha molto colpito, ha detto attenzione, se non date il 74% al meridione noi non vi daremo i soldi, certo. sapete, cosa, sapete cosa ha fatto la Lega? Ha detto o facciamo 36, 36, 36 o noi rifiutiamo i soldi, sbagliando, sbagliando sicuramente però stanno vincendo loro. Allora, Quindi, però un telegramma, perché certo. siamo ai titoli di coda veramente, vai rispondi. I giovani del sud, gli studenti, devono far sentire la loro voce perché sono quelli meno inquinati dall'ideologia politica e dalla spartizione di quali sono quelli più ingenui e devono dire all'Europa noi siamo giovani vogliamo rimanere nella nostra terra, ci facciamo sentire perché vogliamo rimanere a costruire la nostra terra questo è il senso più profondo e i giovani devono incominciare a battere il pugno sulla tavola scendere anche in, in piazza in modo pacifico cioè, e i giovani si devono far sedere come accadeva nel 60. non voglio fare il rivoluzionario, ma i giovani devono dire i giovani del sud noi stiamo qui noi vogliamo rimanere qui noi vogliamo rimanere nella nostra terra voi ci dovete dare i soldi Va bene così, e i no, nostri no, dobbiamo spendere la parola, bene io devo togliere la parola io devo ringraziare soprattutto innanzitutto <ride> di sfogliatelle, eh, gli amici nostri sono anche il nostro sponsor affezionato da sempre dopo ci stanno le zeppoline quale, assaggeremo tutti quanti con gli amici della regia Francesco un nome, una risposta non fare il giornalista no? mi devi dare una risposta non fare il allenatore... giornalista, fai il mago prossimo allenatore <ride> del mago non ci vorresti chi secondo te ha più possibilità Iuric, Spalletti Sade hai detto di no, già l'hai escluso l'ipotesi italiano dello spezia un senso secondo me, ti cioè, ho deluso? No, non mi hai deluso, mi hai colpito, il che è, di, è diverso perché è una, è una bella idea, è un bel progetto però di lungo, medio e lungo sì. termine. Allora, noi siamo veramente arrivati alla fine, noi veramente vi ringraziamo tutti quanti, questa qua è la prima serie della, del, del, del, di punti di vista della trasmissione, eh, abbiamo, abbiamo abbandonato... Eh, l'incontro che è stata una serie fortunatissima grazie anche a voi che ci avete seguiti veramente con affetto e noi con lo stesso affetto speriamo di essere stati in grado di ricambiare. Eh, noi vi dobbiamo salutare perché questa è l'ultima puntata, lo dico con un nudo alla gola come sempre perché nonostante tanti anni di televisione e di giornalismo, mi emoziona ancora e questa è una cosa che mi rende un, un po' bambino, giusto Rita? Fai solo dei gesti con le mani. Quindi... No, no dai, vedi! <ride> Sto scherzando. È migliorata, però dopo ci saluti anche tu. Noi abbiamo avuto eh, 54 ospiti nel corso di questa serie che salutiamo e ringraziamo tutti quanti. Ringraziamo soprattutto tutti i nostri sponsor che ormai sono amici nostri più che sponsor e che ci hanno permesso di andare in onda, di andare in video e di entrare nelle vostre case stiamo lavorando a un, un progetto di produzione molto importante lasceremo per un, pochino, un tempo molto breve la trasmissione, il punto di vista ripartirà probabilmente da ottobre noi stiamo lavorando, e ve lo dico come informazione giornalistica, a una produzione molto molto importante. Faremo tre documentari di 30 minuti cada uno e quindi eh, cercheremo di, veramente di renderci utili anche alla conoscenza di alcune cose eh, che nessuno tocca. Noi parleremo del sottosuolo di Napoli, parleremo di tantissime cose in queste tre puntate. Tre, eh, tre documentari molto molto belli tutti quanti. Io ringrazio anche gli amici della regia che ci hanno sopportato, gli amici tecnici, le luci, i suoni, i tecnici dell'audio, del tutti quanti proprio, non voglio dimenticare nessuno, ringrazio ancora una volta voi, devo ringraziare Giussi che mi ha sopportato in queste 12 puntate con una pazienza veramente stranizia perché io non so perché la copro e non, non riesco comunque a spegnere questa bellezza, la sua luminosità, grazie Giussi per essere stata con me. E in, queste, e in queste 12 puntate, grazie Francesco. Grazie, grazie. Francesco. Grazie. E, e no, io ve lo giuro, stasera leggerò il libro della mamma e poi ti vengo a trovare perché ne voglio parlare grazie. con te. Eh, ragazzi, eh, qua stanno le zeppole come fatto simbolico ma anche emblematico. Vabbè, facciamo di nuovo gli auguri a tutti. Facciamo gli auguri a tutti, tutti papà. Giuseppe, a tutte le Giuseppine. Quindi, quindi farò io un papà. po' da cameriere e, e servirò perché tutti i papà dovranno. Eh, sporeremo di qualche minuto, la regia non mi dirà niente, dai, per questa volta mi perdonerà. Ci sono un po' arrabogliate ah, perché è si... eh? grazie. questa è tua, Giuseppina. grazie ancora a te, tantissimi Francesco. Grazie Arisali. Grazie, e qualcuno dalla regia per pietà, anche in diretta, mandatemi un tecnico a prendere le zeppoline che sono vostre, queste qua. Antonio, ho bisogno del tuo aiuto. Mandami un tecnico a prendere le zeppole, sono vostre, auguri a tutti i papà, auguri. grazie Antonio, Antonio Perugino, vieni qua, fatti vedere in video. Antonio è un grande, Antonio è, fa miracoli. Rita, un bacione! Ci dispiace che non e possiamo vabbè, non condividere la zeppola con noi! Però, però ti dico che già la, la fragranza, l'aroma, il saluto, purissimo! Quindi mi dispiace farti soffrire uh, a tutti quanti voi, ci vediamo a settembre prossimo, a Um! Grazie. Oh. Grazie! Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1 EF e a Napoli Piazza Garibaldi 93-94 Telefono 081 285 685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 Come fare a combattere?